Bimbe, bimbotte, buongiornissimo, buongiorno amore, amore, buongiorno amore, ciao, amore mio, Ani, buongiorno cuccioletta, sveglia che si va a scuola. Vabbè, oh bello, amore mio, buongiorno! Fatti vedere con questa magliettina fucsia. Oh, oh Sei bellissimissima! Senti, vuoi andare a scaldarti un po' col foon? Che tu hai sempre freddo la mattina? Sì. Si è stappato il nasino? Che era tappato? Sì. Meno male. Dai, andiamo a scaldarci un pochino col foon perché è già tardissimo come tutte le mattine. E poi faccio e... giocazione Sì. E poi facciamo per... una vedetta. Esatto. E poi ti scrivo che vuoi uscire per pranzo. Sì. Ciao! Buongiorno anche a te, amore. Ciao Siamo un po' in ritardo stamattina Vanessa Senti un po' la merenda di ieri andava bene? Te la rifaccio così? Ok dai veloce tata Prontissime per andare a scuola Fatti vedere amore Allora amore ascolta Visto che abbiamo un po' di difficoltà nel pettinare i tuoi capelli Perché ci sono un po' di nodini giusto? Io sì, mamma me li ho pettinati sono lisci. Sì eh, te li ho pettinati per sì. modo di dire Sì sono lisci. Ok facciamo la prova se sono lisce allora mettiamo le manine eh, vedi? vedi che non vanno avanti? quindi stasera ci laviamo i capelli e cerchiamo in qualche modo di togliere questi nodini fastidiosi ok? Sì. ma ciao amore ma fatti vedere ma tu stai andando a scuola o stai andando a fare la settimana bianca? con bianca a scuola con bianca sei bellissima wow grande giorno oggi è il giorno in cui tu non metti il Esatto per... perché va in palestra ok andiamo perché se lo facciamo tardi come tutti i giorni ma che traffico c'è? Siamo completamente fermi in tangenziale, non in tangenziale, sulla statale. E sono le 8 .23. e 23. Siamo e in super e ritardo. E tra un minuto aprono i cancelli, anzi forse sì, li hanno no, aperti ragazzi. adesso. E infatti. Che se la Sì, amore, perché oggi siamo a meno un grado. E quindi potrebbe nevicare Dai andiamo che magari siamo riusciti a uscire fuori dal traffico a few later. Finalmente ragazzi sono riuscita a portare le bambine a scuola Un pochino in ritardo ma perché stanno facendo tantissimi lavori E sulla statale che da casa nostra porta in città eravamo praticamente bloccati ma anche sulla tangenziale eravamo bloccati forse c'è stato anche qualche incidente come quasi tutte le mattine purtroppo allora come avete ben notato Anastasia ha questi capelli completamente annodati perché non si pettina quasi mai, fa fatica a pettinarsi fanno fatica a farsi pettinare da me poi appena arriva una mia amica a casa che gli dice facciamo le treccine, facciamo lo chignon, facciamo questo, facciamo quell'altro si fanno fare di tutto, ma da me non si fanno fare niente, anche voi ragazzi non vi fate pettinare dalla vostra mamma, scrivetemelo nei commenti ma vi volevo anche chiedere un suggerimento esiste un modo per districare i capelli senza farla piangere pettinarla io adesso mi documento e mi sembra di aver letto che con la piastra i nodi si sciolgono scrivetemi nei commenti se è vero quello che sto dicendo io adesso sono sotto casa di nonna Elisa e nonno Silio e mi vado a bere un buon caffè da loro e aspettiamo che escono le bimbe oggi pomeriggio alle quattro e mezza Eccomi ragazzi sono le quattro e mezza Sono fuori dalla scuola di Vanessa e Anastasia E stanno per uscire Ho oh, due sorprese per Vanessa e Anastasia Lo scopriamo dopo insieme Bentornate Anastasia ciao Ciao E Vanessa ciao Allora bentornate da scuola Ho una piccola cosa da comunicarvi Ho due sorpresine Cioè una sorpresina a testa Volete saperla adesso? No non sono grandissime sorprese, eh. Due. <ride> io già rido, ve le dico? Sì, sì, sì? sì. chi vuole saperlo per primo? Io, no. tu, io, allora per te ho stampato una piccolissima verifica di geografia per la verifica che avrai domani, un piccolo esempio, ma sì che a te piacciono queste cose sì. e per te finalmente mi sono ricordata di comprare la risma, così domani la portiamo, ok? Felici di queste super sorprese? Allora, Anastasia, come abbiamo detto stamattina, adesso fate merenda, poi Vanessa inizia a studiare e tu vai a lavare i capelli che dobbiamo togliere questi nodi, eh? Va bene? Sì. Come è andata a scuola? Bene. Ah sì? Hai mangiato? Uh -huh. Uh -huh. E te, amore, hai fatto ginnastica? Li uh -huh. hanno portato in palestra neanche oggi. il prossimo giovedì. Ma perché? Non lo so. Cosa avete fatto al posto di palestra? Eh. È... No, oggi no, Giulia ma non capisco andate in pausa pranzo e poi quando c'è la lezione non vi portano come se non fosse una materia come tutte le altre oh, questa cosa non mi va molto giù comunque andiamo a casa dai guarda amore può essere utile? ah sì, la devo andare a buttare no amore mio Che sbagli beh dai un aiutino eh. devi riconoscere in base alle definizioni eh, la cartina geografica Cosa c'è? Anastasia e Vanessa Anastasia stai ancora finendo l'altra merenda Devi rubare la, la, quella tua sorella Hai capito? In base alla definizione devi, devi dire Di quale cartina geografica stiamo parlando Ok? Puoi farlo adesso però vorrei capire anche Al contrario Cioè se io ti dico una cartina topografica Se tu mi sai dire la definizione E soprattutto devi saperle riconoscere Le cartine vere e proprie ok? Quelle che hai sul quaderno ma quante merende state facendo guardate un po' ragazzi 15 merende e ne stanno facendo ancora guardate che io le ho prese per scuola se le finite domani non ne avete più adesso basta eh poi anastasia poi andiamo a pettinarci andiamo a sì sì sì andiamo a pettinarci andiamo a lavare i capelli ok senti Vanessa ascoltami ho letto su internet che la piastra districa i nodi ok io adesso le lavo i capelli le metto il balsamo eccetera eccetera poi tu mi aiuti le, le piastre i capelli che io devo fare un po' di lavatrici mi dai una mano eh? ok Ani dai finite la vostra quindicesima merenda sì. e poi vale tu devi anche studiare mamma mia meno male che domani è venerdì a few moments later. bimbe dai dobbiamo andare dai Anastasia andiamo a piastrare questi capelli perché altrimenti domani non puoi nemmeno andare a scuola ma perché vi siete cambiate? perché c'erano sbloccate. eh per forza con tutte le merende che avete fatto scommetto di latte al Nesquick ieri mi incantiamo un. Um, cioccolato ecco tu ti stai per addormentare? Mi fai questo favore? Eh? Allora ascoltate. Allora! No, ma sì, invece! Invece sì, soprattutto tu per te. Guarda, tua sorella si. Ma si, si... dormo! Tua, tua sorella dovrà perdere del tempo per stirarti i capelli, perché. Proviamo, Guardate, ragazzi, dammi una ciocca di capelli. Dammi una ciocca di capelli. Aspetta! Aspetta, aspettate, perché adesso arriva. Cos'è che devi fare? Devi prendere il cibo. Infatti, chiudete gli occhi. Chiudiamo gli occhi. Perché io a film sì. e giratemi questa Vanessa. Anch'io? Sì. Va bene. Cosa sta facendo? È tutta matta. Ok. Allora, prendi il cibo. Che sei fatto? Ecco un arancino. Ah, tu hai gli arancini nei capelli? Io, io volevo dimostrare ai nostri amici che i tuoi capelli sono incroccati Guardate piano eh, se no si innervosisce Guarda, guarda, guarda, guarda, non scendono le dita Allora facciamo una cosa, io adesso vado ad accendere la piastra Vado ad accendere la piastra perché ci, vogliono, ci vuole qualche minuto prima che raggiunga la temperatura E poi... Vane? li stiri perché io devo preparare la cena ok Cina. ok ragazzi accendo la piastra a le bimbe vediamo di riuscire a sciogliere questi nodi ad anastasia accendiamo e mettiamo a mettiamo 200 non si vede ragazzi però l'ho impostata sui 200 perché se mi avvicino troppo è troppo sfocato va bene aspettiamo che raggiunge i 200 gradi e poi Iniziamo con il trattamento. Mamma mia, Sì, è pronta. Dai, dai, dai, venite, venite che ha raggiunto la temperatura. Oh, allora, Vane, Vane, mi raccomando, stai attenta a non bruciare tua sorella. Ascolta, vuoi, vuoi iniziare così o vuoi magari raccoglierli da una parte? Sopra, soprattutto dove ci sono i nodi, eh? Mi raccomando. Dove sono? Son dietro. Sono dietro? Dai, vediamo se veramente funziona questa teoria. Eh, ma sono i nodi, Ani. Per forza, che ti fa male. Sembra viscita Esce il fumo. Si. Mi senti caldi adesso ancora? No, non li senti caldi? Sì, sono bollenti. Mi senti caldi, ma anche Anni, tipo mi raccomando. Viscidi. Tipo viscidi. Dai, viscidi, morbidi. Hai paura? Io un pochino sì, che ti brucia. Ti piace Vanessa? Vorresti fare la parrucchiera da grande? No, vero? No. Io sto ricopiando sulla mia gamba quello che te sulla maglietta. E che cos'ho? Ah, la faccia delle donne? quella Ti piace disegnare a te, eh? Vero? Hai fatto un disegno l'altro giorno ricopiato? Bravissima. Ah, sei stata bravissima Ti stai divertendo Allora la prossima volta me li fai tu a me eh? sì. Puoi anche farteli tu un po' perché ridi A parte che io adesso li ho, tutti, li ho completamente lisci yeah, I miei pretty. sono liscissimi no, Veramente. La... Ho fatto la brasiliana Sì Maio! Ecco proprio quello è il nodo Vai vai vai Maio, vedi. Ani calmati Maio. Sei stufata ti sei bruciata porca miseria ma perché ti sei girata così Ani? Ma sei matta poverina Ho capito ma lei ha una piastra a 200 gradi accesa eh Oh Vane poverina ti brucia Ma dai guarda la prossima volta non vi faccio fare più niente Povera Eh amore ti devo mettere la pomata eh perché adesso ti brucerà tanto Guarda è un sangue No amore Mi brucia tantissimo addirittura i brividi Ma lo so, guarda che le scottature sono pesanti Aspetta che cerco la pomata un attimo Perché dovrei averla eh, non la trovo. Quando cerco qualcosa non la trovo mai Vediamo se qui Ma non c'è Fatto, fatto Un attimo, non un attimo, un attimo Amore, amore, non la trovo Si chiama le foil. Aspetta un attimo qua, aspetta un secondo, noi abbiamo un sacco di eccola, eccola, l'ho trovata, l'ho trovata, aspetta Vane dov'è, mare? qua qua esce? No. no ok piano, fai piano tanto, mare. gioia, sai che adesso ti esce la bolla, amore? ti uscirà la bolla qui c'è sangue eh? c'è sangue Ah no, sangue no, è rosso perché è una scottatura Tua sorella non è normale, guarda Prima si vuol far fare le cose, poi si scoccia e non vuole più farle Vabbè, sentiva Ti brucia, amore, hai ragione Adesso la teniamo sotto controllo Non togliere la pomata perché quella pomata lì è molto efficace E tra massimo un quarto d'ora il bruciore passa, ok? Dai e allora il video finisce qua amore mi dispiace Ti chiedo scusa per averti fatto fare questa cosa Però non pensavo che tua sorella si rivoltasse così Ragazzi il video è finito Mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video Quindi ciao